E ok signori quindi è uscito il nuovo singolo invidioso di Capo Plaza Ho notato delle robine strafighe a livello di mix Soprattutto del beat Che adesso andremo a vedere E anche qualche effettino sulla voce Ma prima Sigla! non ho riemulato il singolo voglio parlarvene con su una sessione di operaio vi lascio il link del ragazzo in descrizione se vi piace ha fatto un disco pauroso ve ne parlo sentendo su il suo progetto così almeno vi faccio capire quello che è un mix pensato per un singolo e un mix pensato per quel tipo di pezzo ok quello che ho sentito è eh, che hanno usato una mediosità incredibile ma soprattutto hanno usato i transienti di attacco su tutta la, tu, tutto il groove, no? Hanno levato il sustain, mettendolo poi al basso. Vi faccio capire meglio. Allora, questo pezzo, pensato per suonare all'interno del disco di Operaio, appunto... Suona così. Ho girato per anni nei buoni di quello che volevano per il mio personaggio E un po' mi dispiace E un po' mi compiaccio di quello che sono col cazzo che lascio Come se avessi un contratto in maggiore Ma la maggiore è la... Concentriamoci sul beat Vi faccio vedere delle robe Allora, prima di tutto li abbiamo tutti gli effetti messi qua sopra, partiamo dal basso Si sta tirando fuori però troppo l'attacco, no? Quindi adesso andiamo a diminuirlo per dare più sustain, ok? Così almeno l'attacco lo dedichiamo al resto della, del groove, della strumentale. Quindi mettiamo su un, non un controllo di transienti qualunque, mettiamo su il, lo shaper così almeno possiamo decidere di aumentare il sostegno anche, cioè, soprattutto sulle medie. Se abbiamo un basso leggermente più continuativo, ok? Poi il kick io lo definirei una nocciolina, un una spugnetta, vi faccio capire. un secondino il basso. Ok, diamogli leggermente più saturazione. Io sto sgravando, eh, per farvi capire più o meno il concetto. Fate caso al ticket che si viene a formare qua giù in fondo. Stesso giochino, quindi... In questo caso andiamo su con lui. Rapidissimo. Effettivamente non hanno bisogno di queste alte qua. Eh. Mettiamole ai lati, tra l'altro. Vediamo se può funzionare una roba del genere, tipo il channel time sopra. Ok, generalmente andrei fuori per questo snare chiuso così, in questo caso bisogna ucciderlo. Stesso discorso, quindi transienti di nuovo, andiamo di nuovo con lo shaper, e li incoda anche l'altro Stavo scavando troppo qua. Facciamo diventare questo piano alla capo plaza, dai. Non che plaza si metta a suonare il piano, insomma, però per capirci. Facciamo così, mettiamo lì sopra un review. 20% di sconto, Brucalifo 20, se acquistate sul sito. Figo. buttiamolo più in alto quindi Suoni secondari non li sto neanche a inserire, tanto alla fine il discorso era più che altro su, sui principali. Capite qual è il discorso che vi voglio dire? Transienti ta distrutti per il basso, transienti tirati su tantissimo in attacco, dico, per uh, tutto il groove, e tira fuori quella roba super figa, tutta nocciolata, tutta sul medio, ok? Questa roba qui, vi faccio sentire con essenza, da, secondo me, in quel pezzo lì che è molto importante tenere sul vocal, da un discorso di... Pienezza a livello di, di strumentale incredibile Sicuramente da far meglio da studiare ogni singolo dettaglio io ve l'ho fatta velocissimo qui per, per insomma questo video ok quindi vediamo un attimo di fare un connessenza innanzitutto quindi Sentite, così è molto più armonica, è molto più orchestrale, molto più da singolo normale, ok? Infatti io ho scelto quella direzione lì perché stavo raccontando una sensazione. Se vuoi fare una roba mh, ignorante dove conta di più l'autotune, la voce, l'armonia, la cattiveria, l'arroganza del cantato, allora a quel punto lì te lo puoi permettere, ok? Io ho scelto una traccia estremamente diversa per farvi sentire molto bene la differenza. Partiamo da questo punto di vista. Sentiamo. Vi posso consigliare adesso di andare a sentire il pezzo e noterete una roba totalmente diversa da quello che avete sentito praticamente finora. Sta roba qui c'è, fateci caso. Altra roba che mi avete chiesto in diversi, in realtà è molto semplice, pensavo che... Chiunque di voi lo sapesse fare, però, insomma, il, a un certo punto c'è un'entrata un in reverse. È invidioso, sono tutti invidiosi. Vi faccio vedere al volo, ok? Io lo faccio in un determinato modo. Probabilmente ci sono dei plugin eh, via dicendo. Vi faccio vedere come lo faccio io. Ho girato per anni nei panni di quello che vuoi. Ho girato per anni nei panni. Di... Allora io prendo la prima parola, ho girato per anni, ho girato per anni. Ho girato Che sia o, quindi o... Vediamo se lo trovo anche nel mezzo. E un po' mi dispiace, un po' mi... Lascio messi a vest, lascio messi... Tutto strascicato. vediamo se riesco con lascio. Lascio messi a vest... No, ok. Ma... Mm, sì, perché no? Allora... Eh... Prendo lei, solo lei, ok? Quindi, glue, vedete, così almeno, strecciandola, avete solo questo e non avete tutto il resto. Taglio, mi crea un po' di spazio, e rigluo di nuovo, ok, ho sbagliato, scusate. Dicevo, rigluo di nuovo. Poi, questa qui ci metto sopra un riverbero, Boh. facciamo così basta che sia bello lungo alla fine apriamolo un po' ok poi che succede? questo qui diventa con il riverbero in sé ok? doppio clic sulla traccia reverse ok La metto qua dove c'è l'attacco del pezzo. Ho girato per anni. Ne... E poi vabbè, lo puoi mettere sotto così almeno hai più entrata. Ho girato, per anni ne... Ho girato per anni nei panni di. Ho girato per anni nei panni di quello che volevano. Ok, ogni, ogni effetto è fine a se stesso: nel senso, potete farci su 100.000 robe per renderlo più figo, che sia chiaro. Ho girato per anni. Ho girato per anni ne Ho girato per anni nei panni di quello che volevano per. Ho girato per anni nei panni di quello che volevano per il. Ho girato per anni. Ho girato per anni nei panni di quello che volevano per. Chiaramente, se parte con la stessa eh, vocale, ecco, con la stessa parola dell'inizio lega meglio perché in reverso poi ha lo stesso punto di apertura, ok? Quindi viene tutto molto più lineare. Proviamo così. Vediamo. Facciamo un riverbero senza predilei, così almeno cade proprio preciso. E' un po' mi compiace di quello... Tiriamolo bello su così. Sono col cazzo che se avessi un contratto major. Ok, l'effetto reverse più o meno si fa così, e ovviamente più figo o meno figo dipende da dove lo piazzate. Ok, piccola chicca! Vi faccio vedere che caspita, stiamo combinando su Patreon, sempre su questo pezzo, vi racconto come, come io gestisco il Vocoder vocoder non è altro che l'inserimento di un midi, un, degli accordi ok, Side chain con la voce, accordi la voce non suona più come voce ma suona con la spinta viene così migliore ti dice le ferie pagate soltanto coi piedi piantati per terra esci dalla merda operaio ancora prima della prima sveglia un artista dalla... l'effetto che si sente sempre, che ha usato anche a Sanremo ehm, quello con le piume. Ehm... Spacciato e iscriviti, trovi il link in descrizione. Ci vediamo su Patreon. E siamo arrivati alla fine anche di questo video. Noi ci vediamo al prossimo, ovviamente anche perché se no vuol dire che qualcosa di brutto è accaduto, iscriviti.